Facciamo questo intervento davvero in punta di piedi, con assoluto rispetto del grande maestro, compositore ed artista indiscusso Ennio Morricone e della sua famiglia che oggi è qui con noi per celebrarlo. Ringraziamo di cuore la famiglia Morricone per esserci, perché comprendiamo quanto il dolore della scomparsa che li ha colpiti sia ancora vivo. Ma Roma, come sua città natale, aveva il dovere di celebrarlo e ricordarlo senza indugio e senza ritardo nel suo eccezionale talento, cercando di rendergli onore con la sobrietà che desiderava e che l'ha sempre contato istinto. Ringraziamo e facciamo anche i complimenti all'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per averci omaggiato della sua celestiale musica, orchestra che il maestro Morricone ha anche diretto e dove si è professionalmente perfezionato. Avrò quindi rispetto di lui e della sua dimostrata umiltà, anche in base alla mia relativa giovanità, con la quale potrei risultare banale nel raccontare del maestro Morricone, ma sarà doveroso in questa sede ricordarne la carriera che giustifica la nostra presenza oggi, della famiglia, degli affetti più cari, amici ed artisti che con lui hanno lavorato e collaborato. Ennio Morricone lascia il suo ricordo a Roma, all'Italia, al mondo intero, nel settore musicale e cinematografico il 6 luglio scorso. Non dirò nulla che non, sia già, che non si sappia già, che non sia già stato detto. Ha scritto musiche per più di 60 film vincitori di premi importantissimi, spaziando tra generi compositivi diversi, che fanno di lui uno dei più apprezzati e versatili compositori di tutti i tempi. Questo non lo diciamo noi, ma alle le pubblicazioni più influenti del settore. Non è un segreto che abbia collaborato con i registi più importanti, uno fra tutti Sergio Leone, per cui compose alcune delle sue musiche più apprezzate diventando poi un nome di rilievo anche oltreoceano, quindi collaborando e componendo per registi americani come Brian De Palma, Oliver Stone e Quentin Tarantino, tant'è che proprio quest'ultimo in occasione dei Golden Globe 2016 lo definì al pari di Mozart e Beethoven. Proprio all'inizio di quest'anno gli è stato assegnato il premio Genio ed Eccellenza italiana nel mondo del Senato della Repubblica e letteralmente per aver saputo raccontare con la sua musica storie di valore universale che dal grande cinema alla televisione, dalla direzione d'orchestra alla composizione, hanno saputo incantare intere generazioni, divenendo testimonianza vivente del genio ed eccellenza italiana nel mondo. Oltre ai Grammy Awards, Golden Globes, David, David di Tonatello, Nastri d'Argento, eh, Leone d'Oro alla Carriera, onorificenze al merito ricevute, gli è stato dedicato persino un asteroide. E parlando di stelle, anche la sua stella sul Walk of Fame di Hollywood e in occasione di quella cerimonia Ennio Morricone diede l'ennesima prova di professionalità dichiarando che nel realizzare musiche che dovessero piacere sia al regista che al pubblico, queste dovessero incontrare prima di tutto il suo personale gradimento, denotando evidentemente l'amore e la serietà che nutriva per il suo lavoro. Il genio artistico non si fa dimenticare, soprattutto se il prodotto di quel genio ha fatto emozionare intere generazioni, compresa la mia. Io per esempio ho come suoneria del mio cellulare da anni, una delle sue composizioni, una marcetta popolare molto nota. E questo fa capire come ognuno di noi nel suo piccolo gli renda merito, apprezzi ed abbia apprezzato il suo stile generoso, raffinato e popolare allo stesso tempo. Il maestro scriveva di non voler disturbare nessuno, ma noi ci siamo ben volentieri adoperati per rendergli onore attraverso un atto di aula che vuole essere... Eh, non solo un atto d'aula ma un atto di stima che seppur non sarà mai abbastanza indicativo del prestigio della sua arte intende celebrarlo a gran voce quindi oltre, come è già stato rappresentato oltre all'intitolazione dell'Auditorium Parco della Musica che sarà rinominato Auditorium Ennio Morricone, dedicheremo ovviamente lo spazio in città uno spazio culturale cittadino per la sua vita, insomma, in imperitura memoria della sua vita e delle sue opere e chiederemo di avviare come detto, leader amministrativo per l'intitolazione di un toponimo nella sua città. L'Assemblea Capitolina oggi esprimerà convintamente e all'unanimità queste volontà. Lo reputiamo un gesto dovuto per un cittadino romano che ha portato lustro a Roma, all'Italia e una levatura culturale unica, rafforzando il prestigio nel mondo della nazione intera. Grazie, maestro Morricone, e grazie ancora alla sua famiglia.